gestualità del cambio manuale che bella la frenata dolce il suono delizia le nostre orecchie siccome carta ne lascio madre santa 25 anni che meraviglia che ruggito il volante mi manda al manicomio è di terzo, senti come fila via, no, non ci sono tasti, non ci sono diavolerie, non c'è niente Sì, come Ciro Si riesce a prendere familiarità quasi immediatamente A livello di percezione sonora, di grinta, di contatto tra pedali, cambio, volante È, è, è comunicativa è